Sono quasi morto. Perché mi invento? Perché ho l'idea di fare queste cose adesso. Devo aggiustare tutto. Folle sì. dell'Aircraft Oggi per un video di curiosità. Si, sì. torniamo come prima. Credo si stesse aprendo la porta, ma era solo la mia immaginazione. Torniamo come prima, diciamo così, perché facevo dei video di curiosità prima e mi è venuta voglia di rifarlo, di ritornare al passato Ritorno al passato Vediamo qua, le 10 <ride> Vediamo qua le 10 cose più inutili al mondo Prima, io Primo questo coso Vediamo, abbiamo le scale qua e abbiamo E abbiamo questa cosa qua. Perché? Perché questo coso esiste? Passiamo out... al secondo. Wow! Questo cancello pro protegge la casa molto bene. Guarda, non credo che nessuno riuscirebbe ad entrare, è troppo protetta, <ride> <ride> è troppo protetta, è troppo protetta questa casa, sai perché? Perché è un cancello giallo, se si avvicinano delle persone che si picchiano perché è un cancello giallo, <ride> mm. aspetta adesso che ho visto credevo che fosse per la misura ma non è solo per la misura che questo cavo fa schifo è perché è un usb per un'entrata usb da una, da una parte è un, è un usb e dall'altra parte è un'entrata usb Ad cosa stai adattando? stai adattando la usb per la usb? Così metti doppio USB forse ci sarà... cosa? Eh, se metti due USB di 2GB forse ci sarà 4. What? Oh, come hanno fatto? no sc Scusa, ma come hanno fatto? A fare questo coso? Perché è un edificio tagliato a metà? Dovrebbe continuare. Perché? E prima, se, e un'altra cosa. Prima che le, le camere lì devono essere cosa? La mia stanza sola. Le, le camere con la cucina, la, cam, la stanza e la, il bagno. Devono essere solo la mia stanza perché è così. Perché hanno tagliato una parte da, da, dell'edificio? Scusa. Come fai a salire fino a... Come sarà la scala di questo predio? Di questo edificio? Sarà così? O non lo so, è nel muro? Come si sale fino a su? So che c'è delle scale qua fuori, ma dico dentro. Come si fa a salire su questo coso? Se vi... Scusa, se viene troppo vento, non butta giù questo. Se viene troppo vento da una parte,. Fa... Ah, Ok, questo mi ha impressionato un po'. Non so se è così inutile. Forse sì, perché, scusa, è un predio... È una... Ah, scusa, abiti, abiti in un edificio? Uh, no, metà. Abito a metà di un edificio. Ah, questo Questo me lo, me lo sono chiesto sempre. Se stai guardando un film e ci sono i sottotitoli, quando stanno parlando in italiano, diciamo così, se stai guardando italiano e i sottotitoli italiani, ma diciamo che stai guardando in inglese, i sottotitoli in italiano. Quindi, mentre stanno parlando in inglese, c'è tutti i sottotitoli lì. Ma se cambiano la lingua, per esempio questo qua, l'ha cambiato per francese, c'è scritto parlando in francese. Perché non, non traduci o non metti le parole in francese lì sotto, di cosa stanno dicendo? Perché devi mettere parlando in francese? È come quello, musica tranquilla. Ok. Scusa. Non, non hanno mai avuto senso questi sottotitoli per me Io attivo i sottotitoli solo per ridere di queste cose perché... Parlando in francese! Ah, ho capito... Eh, ok, e cosa stanno dicendo? Cosa stanno parlando io? Stanno parlando in francese, ma cosa? Andiamo al prossimo per... Perché c'è la striscia? Eh, per, perché passa un camion a casa mia. Tra poco entra qua, per disturbare un po' di più. Perché c'è una striscia pedonale nel marciapiede? Me, per attraversare il marciapiede? Nel marciapiede! Mi ha anche bugato questa cosa. Come io? Perché questo è un marciapiede, poi deve attraversare il marciapiede, però si è ancora nel marciapiede. E ci sono le strisce. Che... Che... Non è più facile mettere, non so, una, una cosa dicendo, non puoi parcheggiare qui, perché questo credo che sia fatto solo per questo. Le persone vedono le strisce, questo... Oh, qua non posso parcheggiare perché sono le strisce e vedono... Brasimo, chi ha costruito questo coso? La mia reazione è: Non ho reazione per questo. Non, il mio cervello non è programmato per capire una cosa del genere. Scusa, è, è per fare. Lo so, lo so, lo so. Ho trovato una, una giustifica per questo: è per fare esercizio fisico. Sali. Vieni qua, fai le scale, sali, vieni, fai le scale. O l'incontrario, fai le scale, sale, scendi, fai le scale, sali. È per fare esercizio fisico. Non è totalmente inutile. Scherzo, è inutilissimo. Vediamo qua. Ok, non vedo niente di male finora. Eh, sono dei banchi, sono un prado per una cosa di tennis. Scusa. Ah, ah, ah. Ah, adesso ho capito. Perché ci sono dei banchi per sedersi? Dei banchi, scusate, ho tradotto sbagliato. Delle panchine? Perché ci sono delle panchine per sedersi se, per favore, stai lontano? Stai lontano? Non dico. Perché ci sono... se non possiamo entrare? Perché ci sono panchine se non può entrare nessuno? Sono per, sono per i fantasmi, sono per gli esseri supernaturali. o per le persone che non capiscono l'inglese. È questo. Hanno pensato agli, ai turisti. Ah, se i turisti non capiscono l'inglese, mettiamo delle panchine qua e mettiamo una, una, una scritta in inglese. Quelli che capiscono l'inglese non si siederanno mai, quindi sapremo, sapremo chi, chi è turista e chi parla inglese e chi no. Strategia. Mm, vediamo Beware of poll when reversing. Uh, scusa, non ho capito questo. Infelicemente, il mio inglese non è così bello da capire tutto in fretta. Quindi, questo non ho capito. Vediamo, metto su Google. Beware, ok. Attenzione al polo. Quale polo? Credo che sia sbagliato perché polo se mi ricordo è chicken, non, non polo. Attenzione al tuo pallo quando si inversa Hanno messo un pallo per dire di stare attenti a questo pallo Guarda, ha anche senso perché se non stai attento al pallo no, Se il pallo non ti dice di, di stare attento a lui Chi ti direbbe? Pensate... Pensate, forse le cose hanno più senso di quanto, di quanto senso non, non riesco a fare una frase, a, formare, a formulare una frase che abbia senso. Ah! La traduzione di francese per inglese. Guarda, credo che questa parola di in francese o... Oh, in francese per inglese o in inglese per francese la stessa cosa Non sia fatta per tradore Perché se in francese è notes Non so, non so come si pronuncia Forse Notice Aspetta Notice Notice Notice Forse sia Noti <ride> Perché sto parlando quasi come un, un giapponese. Note san! Vediamo come si pronuncia, aspetta. No. Deve sciogliert. Deve, scioglier, deve scioglier, scioglierti un po' de, del cervello. Nuts. No. Capito? Deve, vai, vai... Se tu... Per dire questa parola in francese deve scioglierti. Non è notes come pensavo io. E non è come in inglese che è notes. È nue". Capito? Ok, ma se è uguale a notes? La stessa scritta nel, nel caso. E la apparentemente lo stesso significato. Per perché tra perché tradurre? Se sei francese e vedi questa parola e di, ti dicono è in inglese, dici ok, so cosa significa. Se sei, in, se sei americano, inglese, britannico, non so, tutti i paesi che parlano inglese come madrelingua e vedi la parola notes e di, ti dicono questa parola in francese e dici ok, ma so cosa significa. È la stessa cosa, non, non c'è bisogno di tradurla. Ok questo è stato il video, in questa lista ci sono più altre cose inutili, ok? se volete un'altra parte potete votare qua sopra, eh, ovviamente se volete mettete sì e se non volete mettete no, questa spiegazione è stata un po' inutile, vi lascio anche una votazione per quale gioco volete che faccio gameplay e è questo, ci vediamo nella prossima e ciao, vado. Ciao! Ah, finito!